quello che vedete nelle mie mani è il nuovo Moto Z2 Play che da oggi potete con Radio Number One e con eh, Motorola vincere in modo eh, davvero semplicissimo eh, date un occhio al link che trovate sul video, sarà qui, sarà qui, sarà lì insomma c'è un link da qualche parte eh, che vi eh, mostra la possibilità di andare sulla pagina di Motorola e di portare a casa questo Moto Z2 Play, per voi che eh, già lo conoscete, sapete che tipo di prodotto eh, andate a portare a casa rigorosamente in regalo lo faremo tra l'altro da oggi fino alla fine del eh, mese di settembre per chi invece il prodotto non lo conoscesse io voglio farvi vedere immediatamente di che cosa stiamo eh, parlando un prodotto con un Ottimo display, davvero eh, gigantesco, addirittura eh, da 5,5 pollici. Quando girate il eh, telefono avete questa particolarità, vedete la cover eh, è stata tolta esattamente in un secondo perché questi connettori eh, magnetici servono per agganciare gli accessori che Moto Z2 Play ha, si chiamano Moto Modes, ve ne mostro uno ad esempio, questo è un altoparlante di JBL, ottima qualità audio eh, agganciata al vostro smartphone, per utilizzarla basta essenzialmente eh, fare quest'opera, cioè agganciate in questo modo il telefono al vostro Moto Mode e da qua in avanti avrete un altoparlante Bluetooth a vostra disposizione oltre a questo c'è un sensore fotografico di Hasselblad, eh, un battery pack supplementare, addirittura un proiettore questi sono ovviamente accessori, non sono parte di questa promozione, non vi rimandiamo a casa in regalo però sono eh, opzioni che potrete utilizzare per rendere ancora più efficace, ancora più potente il vostro Moto Z2 Play e allora mi raccomando, con Radio Number One e con Motorola pronti per portare a casa il vostro nuovo smartphone in bocca al lupo